Benvenuto nella redazione di Vita Trentina, Sindaco Ianeselli. Qual è stato il complimento di queste ultime ore che le ha fatto più piacere? Ma I complimenti di persone che ho incontrato nemmeno in campagna elettorale, ma ancora prima, e che si ricordavano di eh, piccole azioni che magari mi era capitato di svolgere nella mia attività di sindacalista. E poi ho questo ricordo per me bello di una candidata del una trentina però le origini sono del Bangladesh e quando l'ho incontrata lei è una ragazza giovane mi ha ricordato lei che io ero stato anni fa a casa, a casa loro, dei genitori, perché c'erano delle difficoltà Allora, vedere dopo dieci anni o anche più una ragazza che è cresciuta e ricordare delle difficoltà che c'erano in quella famiglia ma delle difficoltà non nell'ambito familiare delle difficoltà economiche di, di, della struttura abitativa dove erano e vedere quanto quella ragazza è diventata una candidata straordinaria e come ha fatto capire com'è bello stare in una città che qualcuno ha descritto allo sbando, al collasso, ma invece è una città che cresce e che si evolve. Bene, ancora una domanda eh, personale, la sua biografia ormai la, la conoscono i trentini. A noi ha colpito il fatto che fin dalle eh, prime ore lei ha, ha portato con sé la sua famiglia, no? questa famiglia arricchita da, da un dono recente. Ecco, possiamo chiederle qualcosa su questa esperienza di adozione del piccolo? Sì, per noi è stato un, un miracolo, eh, quando è arrivato Andrea una signora ci ha mandato questa canzone di De Gregori, no? che è il raggio di sole dopo la tempesta, per noi Andrea è un raggio di sole dentro la tempesta, è avvenuto tutto nell'arco di, penso meno di 24 ore, perché noi abbiamo ricevuto la notizia dopo colloqui un pomeriggio, e la mattina abbiamo Andrea era con noi. E io, Dico questo però con molta attenzione perché certo. non vorrei esibire, ecco Beh. perché io conosco il dolore perché è sofferenza di una famiglia come eravamo nel caso di mia moglie che abbiamo cercato di avere dei bambini, non potevamo avere dei bambini, non capivamo nemmeno perché, avevamo fatto tutti i tentativi e... ed era una cosa privata, io ricordo con, non con sofferenza ma ricordo ecco, quando mi, ci si diceva perché non fate figli, perché non avete bambini e, e, e noi erano cose private, per cui eh, direi eh, felicità assoluta, attenzione a non entrare nelle vite degli altri. E una cosa che mi aveva colpito molto nella campagna elettorale quando, quando l'ex ministro della famiglia, proprio Fontana, aveva detto che il candidato della destra andava bene perché aveva tre figli. E io lì ho pensato che è molto complicato guardare le famiglie nel buco della serratura perché noi non conosciamo quelle che sono le vicende delle famiglie. Quello che noi dobbiamo fare come politici è mettere le famiglie nelle condizioni di sviluppare il proprio progetto di vita. Questo lo si fa con i servizi, con i nidi, con un comune che deve essere attento e amico delle famiglie. Facendo un passo indietro alla campagna elettorale, eh, lei... Ci ha inviato un documento qualche settimana fa parlando della trenta dell'incontro. Ecco quanto è stato difficile, l'inizio soprattutto della campagna elettorale, farla senza potersi incontrare. Sì, l'inizio era pre-COVID, quindi ci incontravamo a, alla grande, poi a un certo punto abbiamo smesso di incontrarci eh, dal <susurra> vivo. De de de vivo. Ehm, è coinciso in termini personali col miracolo di cui parlavamo mm. prima, per cui. Per, per me e per la mia famiglia il lockdown è stato ovviamente in un contesto di, di, di difficoltà, di, di tragedia, di enorme preoccupazione e di felicità privata. Io anche questo lo, lo dico sempre con l'attenzione a, a non esibire. E ricordo ecco questo che ho fatto un po' un censimento sotto il lockdown di cosa facevano i nostri candidati, perché molte persone senza la formalizzazione delle liste comunque avevano già eh, dichiarato la loro accettazione di candidatura e molti sono diventati operatori civili no, sotto il lockdown. E ricordiamoci sempre che Trento ha retto, ha reagito grazie a quei 700 volontari che il giorno dopo hanno detto no, hanno aderito a questa pi piattaforma eh, Trento si, si aiuta e lì sono stati gli studenti universitari, è stata lanciata da studenti universitari questa piattaforma, magari studenti universitari fuori sede che erano qui nella città e hanno detto ci, ci diamo da fare anche quelli che abitano abito in un condominio in via Taramella, anche al piano, al piano di sopra, e, e non solo gli studenti, pensate a quello che hanno fatto gli alpini, per cui è stata un'interruzione in parte di campagna elettorale, però una presa di consapevolezza di un tessuto enorme della città, l'ho detto, lo confermo, una delle azioni che deve fare il Nuovo sindaco, che a questo punto sono io, nel senso che nell'altro giorno si ragionava, è quella di sostenere assolutamente questo patrimonio di associazioni. Di, di, ecco, in sindacalese si diceva corpi intermedi, non so se rende l'idea, insomma, di, di, di persone vitali. che si mettono assieme, ecco, di, di mondi vitali e saranno fondamentali nei prossimi mesi, perché anche qui dobbiamo dirlo con onestà, saranno mesi difficili perché c'è la recessione, però noi dobbiamo. E fare tutto il possibile perché questa città sia sempre più o resti anche in tempi difficili una città di cittadini solidali e non solitari, con la mia più grande preoccupazione è di diventare, una, non dobbiamo evitare no, che ci siano i cittadini solitari. In questa ottica è positivo anche vedere come tanti giovani in questa zona elettorale siano messi in, in ballo, in sfida e, e possono questo modo coinvolgere anche tanti altri giovani che si stanno allontanando no? dalle associazioni, dal sociale, dal volontariato e quindi anche dalla città. Vero, sì, sì. Ehm, una delle scelte di coraggio che abbiamo fatto nella campagna elettorale è stata di non annullare un'iniziativa prevista con i giovani il giorno dell'arrivo eh, di Matteo Salvini in città. E devo dire che eh, persone dentro la politica mi avevano sconsigliato, hanno detto annullalo perché poi ci saranno tantissime persone con Salvini, voi ne avrete poche, quindi sarà piazza contro piazza. Noi l'abbiamo tenuta e, e bene, è stato un pomeriggio in cui i giovani dell'alleanza dell hanno raccontato i loro progetti per la città, abbiamo parlato di giovani in una maniera e con i giovani e non abbiamo relegato i giovani alla questione Movida, che è una questione della città, un sindaco deve contemperare le esigenze. necessità di divertimento, le esigenze dei residenti ed è una, noi abbiamo addirittura proposto questa figura di un sindaco della notte che cercherà di contemperare no, la diversa gente, però i giovani non sono questo, cioè, eh, se noi pensiamo a cosa sono stati gli ultimi anni, l'enorme valore che, che, che è arrivato dalle manifestazioni per l'ambiente no, da, da parte dei giovani, quindi i giovani hanno fatto politica, l'hanno fatto come dicevamo prima, la fanno nelle associazioni, l'hanno fatto anche candidandosi, e in alcuni casi con risultati forti, perché al di là io sono i capelli... Di, bianchi Per cui ho 42 anni ma non mi ritengo un giovane, però eh, alcuni sono entrati in consiglio, tanti hanno fatto risultati straordinari e eh, sì, forse un, un po' di entusiasmo l'abbiamo suscitato. Quindi bene. Sì, eh, lei eh, raccoglie diciamo, un successo personale considerevole, eh, frutto anche hanno osservato insomma il commentatore, anche comunque di un'amministrazione che in questi anni e si è fatta valere, insomma tanto sempre stata tra i primi posti per qualità della vita, per i servizi, eccetera. E che cosa le piaceva dello stile Andreatta e che cosa eh, invece marcherà di più lei insomma, come differenza rispetto al suo predecessore? Sì, io credo che queste elezioni facciano anche facciano un po' un'operazione Veritano su tutta l'attività che è stata fatta di legge nei confronti dell'amministrazione precedente come ogni amministrazione certo io lo ammetto, c'è stata un po' di stanchezza, sì, ci sono state giunte, rimpasti di giunta, sì però eh, io che dirvi eh, nei giorni precedenti al voto eh, c'era qui la compagna di mio cognato, entrambi lavorano in Giordania, si occupa, lavorano per l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di, di rifugiati, e non potendo tornare in Giordania erano spiaggiati in questa città. Allora nel poco tempo che avevo ho girato la città con Sherin, e lei è una cittadina svedese, e sgranava gli occhi dicendo ma quanto è bella la vostra città, per cui ritorno e eh, prima di descriverla come al collasso, allo sbando, pensiamoci. E di Alessandro Andreatta, il senso delle istituzioni, che è merce rara in questi tempi di politica urlata: il senso delle istituzioni ha a che fare con il rapporto con la minoranza, con i consiglieri di maggioranza, con la città, i rapporti con la provincia. Siamo in periodi di politica di campagna elettorale permanente. Col senso delle istituzioni credo che sia fondamentale, sicuramente eh, un'anima sociale e solidale della città, che c'è. Io in campagna elettorale ho sentito una spinta, una richiesta di eh, maggiore velocità nelle decisioni. Allora, sapete che il tema della velocità è, è complesso, perché eh, io in campagna elettorale ho avuto due incontri, il primo col sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che mi ha detto ti do un consiglio da sindaco, devi essere veloce. <ride> il giorno dopo abbiamo incontrato Elislein, che è una nuova protagonista sulla scena politica, che ha raccomandato... Pensate bene, la velocità non deve essere un valore assoluto, allora come sempre no, non bisogna trovare quell'equilibrio tra non decidere in fretta ma sbagliando e il, in attesa della decisione migliore e, e, e rinviare, questo ha a che fare col sindaco ma deve avere a che fare con una maggioranza coesa, la città chiede eh, rapidità in alcune decisioni e io spero in un atteggiamento anche responsabile da parte dell'opposizione, ieri ho incontrato in televisione due esponenti dell'opposizione, Merle e Recarli, Mentre Marcello Carli ha dichiarato in apertura che il suo non sarà un atteggiamento ostruzionistico, perché lui interpreta il ruolo di opposizione comunque come costruttivo rispetto alla città, l'esponente della destra Merlera ha rivendicato diciamo, l'ostruzionismo come modalità se non abituale eh, tipica ecco, eh, nell'attività d'Aule. La città invece si meriti la possibilità di avere dei progetti che, che avanzano. Poi anche qui per non parlo da solo, non ci sono qui gli avversari, per cui non, non, devo partire anche in termini come sempre sì. prospettici e autocritici. Sta anche a noi, evidentemente, avere dei progetti seri e conquistare diciamo, con autorevolezza una, eh, il consenso e, e non dimenticarci mai di ascoltare le ragioni di chi la pensa diversamente da noi e di farci carico anche delle ragioni degli altri, perché non ho io questa idea della politica in cui le, le ragioni stanno solo da una parte e dall'altra parte no, perché altrimenti non, non, non avrebbe senso fare politica. Una domanda secca, due incompiute dell'amministrazione precedente sono l'interamento della ferrovia e se vogliamo anche la, la, la funivia per il bondone, Insomma, quale delle due cose vorrebbe fare prima? Ah, la funivia sul Boldone mi sembra più, più realizzabile in tempi rapidi, l'interamento è la grande scelta prospettica della città che confermiamo, ecco aggiungerei una terza prima sì. dell'interamento che suona arriverà tra sì. 20-25 anni, noi abbiamo lavorato su uno studio di fattibilità per una tranvia nella parte nord della città che non è alternativa all'interamento, sì. è complementare è e viviamo vicino. come occasione di rigenerazione urbana, non solo dei trasporti, ma proprio di eh, rigenerazione della parte nord della città, quindi l'assi di Abregno e di C'è Anche il suo arrivo ieri in bicicletta, Parzatuna ha confermato insomma, questa sì. volontà che dovrà esserci a Trento di andare sempre più verso una mobilità sostenibile. Ma questo l'ha riconosciuto anche Alessandro Andrea Affa che quando, nei bilanci anche qui, perché in questi mesi ho sentito no, questa immagine della città ferma, no? 30 anni non è successo niente, io rispondevo sempre, boh, pensate a una città senza il Muse, con 12 asili nido, non 24, con la raccolta differenziata non all'80% che ci pone i vertici europei e ditemi se la città è ferma, e quindi la città si è mossa anche in questi anni, e Andreata ha riconosciuto con correttezza che dal punto di vista della mobilità è... non... siamo rimasti a metà del guado, io credo che lì sì. Eh, io sono un moderato però sulla mobilità bisogna essere un po radicali nelle scelte quindi spingere su una città sostenibile a me piace l'espressione utopia sostenibile non è un po' di verde in più è un ripensamento ad esempio del trasporto pensando che il trasporto pubblico ha la priorità poi ci sono le biciclette, ci sono i pedoni eh, nessuno è contro l'utilizzo delle auto private in termini di, di, di proibizione però dobbiamo dare una direzione a questa città consapevoli anche che la pedalata assistita un po' cambia perché, perché su Trento in realtà abbiamo sempre certo. rinunciato, però diciamo, abbiamo le colline, insomma no, no, non siamo mica in pianura, non siamo ad Amsterdam, ed è vero, confermo, non siamo ad Amsterdam perché abbiamo le colline, però la pedalata assistita mi pare che aiuti e quindi renda più accessibile diciamo, la pedalata per, per tanti cittadini. Certo. Una domanda sui rapporti col mondo cattolico perché strumentalmente qualcuno ehm, leggendolo come ex segretario CGL lo avvicina magari a posizioni più anticlericali addirittura se non mm -hmm. poco attente a valori che invece sono importanti per il mondo eh, cattolico. Ecco, lei come mh, considera ecco, questo rapporto tra amministrazione civica e realtà ecclesiale trentina, comunità cristiana trentina? Beh, noi, noi siamo a Trento e siamo in una città che ha fatto dell'esperienza religiosa non un motivo di divisione ma una, una ragione di, di unione e di unità Beh, la parola unità credo che per la città di Trento eh, siamo la città di Chiara rappresenti molto ed è unità tra le fedi e riconoscimento del valore dell'esperienza religiosa ed è anche incontro tra chi crede e chi non crede. È chiaro che questa è una città plurale dove ci sono diverse appartenenze religiose, dove c'è chi crede e chi non crede, e il compito di un'amministrazione è quello di valorizzare e unire. Io non sono credente, e ho il rispetto ma mi verrebbe da dire anche una invidia, perché è chiaro che è una costruzione di senso fortissima la, la, la, la, la fede e, e questo è un punto. Ciò detto siamo in un contesto appunto di pluralismo etico, di pluralismo religioso, di ricerca di punti di unione e di riconoscimento del valore che eh, l'aggregazione ha, eh, per cui la sussidiarietà per me è, è un valore anche in termini di rapporto che c'è tra non solo le, il comune e l'esperienza ecclesiale ma tra le realtà che derivano eh, dall'esperienza ecclesiale. Sì. Tornando ad alcuni aspetti che sono rimasti un po' in sospeso in città, penso ad alcune aree che sono ancora ferme, l'ex loi, ma poi c'è anche questioni che interessano al territorio come la vicenda della discarica di Sardania, ma questo glielo chiedo soprattutto con questo obiettivo. Lei come pensa di instaurare un dialogo con i cittadini che pongono questi problemi anche di, di sviluppo del territorio, di ripensamento, appunto come imposterà il dialogo, già delle, con quali strumenti e sia naturalmente di chi l'ha votato, ha votato la sua coalizione, anche di chi invece ha votato per no. la minoranza, quella che sarà la minoranza. Beh, voi, Vita cioè Trentina è l'esempio di come da una storia che si avvicina a essere centenaria, ci si deve... Comunque innovare, per cui eh, c'è questa presenza sul web, la presenza sui social. Questa è stata una campagna social, la prima credo campagna social nella politica trentina è una possibilità di disintermediazione anche per un sindaco, cioè di rivolgersi ai cittadini usando Facebook, questo è un punto. Poi, ovviamente, siamo a Trento in un comune che permette la possibilità di incontrare persone parlando faccia a faccia con i comitati, per me è stata un'esperienza bellissima in campagna elettorale che rimarrà assolutamente, poi punto è invece il rapporto con le istituzioni perché eh, che sia ex loi bisogna avere un'autorevolezza per discutere a livello nazionale rispetto alla bonifica sulla questione della discarica di Sardegna c'è un rapporto con la provincia e con i proprietari e con l'azienda che è proprietaria della discarica, allora è un rapporto franco con i cittadini un comune che dialoga con le istituzioni per dare quelle risposte che i cittadini giustamente attendono. Un'ultima domanda, o penultima, sì. sullo sport, eh, quanto vedrebbe da sindaco una sorta di polisportiva che accorpi basket, pallavolo e calcio e alla città potrebbe servire? Diciamo? Mm. una domanda molto delicata eh? no, io penso che intanto lo sport è fondamentale a livello associativo di base quando noi parliamo di integrazione ad esempio credo che l'integrazione in città la stiamo facendo sui campi da calcio sui campi da basket e quindi c'è un valore pedagogico è una grande politica sociale noi abbiamo due eccellenze che sono il basket e il volley c'è questa crescita diciamo del, del calcio Lì io credo che il Comune non debba imporre, debba eh, favorire, poi non dimentichiamoci che quando queste realtà sono a livelli alti sono realtà imprenditoriali, per cui è anche quell'atteggiamento di rispetto che un Comune deve avere o comunque di accompagnamento di quelle che sono scelte imprenditoriali che mi pare ci siano e siano anche in un'evoluzione che il Comune può sostenere e accompagnare. Ultima domanda, il mosaico di giunta, ci pensa ad una giunta 8 per avere meno difficoltà? comporre le esigenze? No, io sto pensando a sindaco più sette, giunta paritaria metà uomini e metà donne molto del dibattito è stato sul fatto che sarebbe stata una giunta con tutti gli uscenti nuovamente in giunta, mi pare che i dati e i risultati dicano che invece ci sarà un mix tra eh, esperienze perché anche qui se uno ha fatto l'assessore bene prendo un sacco di voti eh, solo in questa fase storica che sembra un crimine. No, hai lavorato bene? Hai preso tanti voti, no? certo, però sarà un mix tra questo e, e nuovi ingressi. Per cui eh, io non insomma, sono positivo e credo che quel clima di entusiasmo lo terremo anche nella giunta, e la prima giunta sarà in una piazza. Ultima domanda personale: quando è che metterà la cravatta di sindaco per la prima volta? Uh, quando il protocollo. No, io c'è stato un periodo in cui mettevo cravatte, perché devo dire che sono partito da sindacalista vestendo molto da vecchio, no? per cui mettevo la cravatta. Poi, come succede quando uno comincia a invecchiare veramente si veste un po' più giovanile, adesso, insomma, sono consapevole. Che un sindaco eh, ha delle come dire, eh, ecco, eh, non è vestirsi elegante, ritorna a quel senso delle istituzioni, che io credo che debba essere rappresentato. Grazie, Sindaco Ianneselli, del tempo che ci ha dedicato, il buon lavoro.